Ciao e benvenuti a un nuovo video! Come avete visto dal titolo e dall'anteprima oggi apriamo il calendario dell'avvento di Nivea che devo dire è davvero molto pesante allora intanto è un calendario cioè, esteticamente bellissimo con le caselle in doppio strato dunque io l'ho preso perché l'ho visto in giro ma non me l'ho solo dovuto spoilerare comunque l'ho preso su Zalando il prezzo adesso, sul sito è di 34,99 ma io l'avevo preso con lo sconto del 15% ed è la spedizione gratuita quindi mi è piaciuto tanto da quello che dicono dovrebbe essere in tedesco ma i prodotti sono quelli, quindi al massimo useremo un po' Google Translate per riuscire a capire che cosa sono ma dovrebbero essere i prodotti classici, è davvero una botta di calendario, quindi adesso andiamo ad aprirlo prima però se venite su questo video per caso e quindi non avete visto gli altri miei video spacchettamenti calendari dell'avvento, vi dico subito che ne ho spacchettati vari ma se vi interessa un marchio in particolare e non l'ho aperto quest'anno è perché ho trovato che fosse molto simile a quello dell'anno prima. Quindi, qui sotto nell'info box c'è il link con la playlist dei canali dell'avvento. Andate a cercare quelli ed è, è molto simile. Magari cambiano uno, due, tre prodotti con le edizioni limitate dell'anno, ma è molto, molto simile. Quindi, se siete incuriosite, potete tranquillamente farvi un'idea comunque di che cosa ci può essere dentro guardando quelli. Ultima cosa prima di iniziare a spacchettarlo, se invece siete incuriositi al calendario ma non ve lo volete spoilerare, qui c'è il minutaggio a cui andrete direttamente perché vi parlerò di come mi sono trovata col calendario senza però spoilerarvi nessun prodotto. Ed se non avete spoiler andateci adesso. Perché io inizio ad spacchettarlo e mi via. Oh Ed è, ho tanta fiducia in lui perché il calendario che ho spacchettato prima, che avete visto già nel video, non mi ha soddisfatto tanto. Quindi andiamo ad aprire lui. Doppio strato, doppio, doppio lato, quindi lo girerò un po' spesso, ma andiamo ad aprirlo. Partiamo? Partiamo? Via! partiamo con la 1, non so dove metterlo, diciamo che qui li vedo, ecco, prima cosa che posso notare, bellissimo, cioè è fatto davvero bene, bello è la casetta con, eh, ma devo, davvero devo aprirlo perché è bello, cioè di qua c'è la casa all'esterno e qui c'è la casa all'interno, quindi anche con i prodotti in idea che stanno utilizzando, ci sono gli gnometti nella stanza da letto qua stanno dormendo con... stanno preparando le calze qui fanno il bagno è bello, è delizioso se lo apro si rovina che peccato, che peccato lo apriremo uno che immagino sia di qua allora, bellissimo ma si fa un po' fatica a trovare le caselle ad esempio questa casella qui che numero sarà? ok Credo che sarà un video eterno perché non trovo l'uno. Eppure non deve essere difficile. Sono molto difficili da trovare le caselle, beh così si... De... L'attesa è di più, quindi sarà di qui. Ah ma ci sono delle altre caselle anche qui, mamma mia. Ma questa che ah, eccola uno. Allora, come sempre facciamo anche stai su, per favore, facciamo il test caselle non sono semplicissime da aprire. Però andiamoci sotto con la limetta perché è bello pieno. Uno, uh, c'è la doppia apertura. Quindi oh, grazie perché così non devo strapparla, ma apriamo. che è il, numero, il codice calendario dell'avvento ok acqua micellare bella questo formato 100 ml per è... pelli sensibili ma che bel formato oh ma non me l'aspettavo questo formato quindi questa la tolgo e questa qui io quasi quasi lo richiudo lo tengo vuoto tanto è carino Due, no lo togliamo anche perché mi sale per i numeri 2, eccola qua. Ok, ma che carta c'è? Uh, ecco, le... Ma che bello! Maschera viso mi piace questa perché sono quelle doppie quindi per due applicazioni. E fresh skin rinfrescante forse il tedesco non è proprio così semplice comunque naturiche aloe e vitamina e per pelle normale ok ok ok sì andiamo alla 3 La di là sarà un'impresa molto lunga magari faccio dei tagli sono difficilissimi da vedere i numeri perché oh, voglio farlo in fretta se uno lo facesse con calma è bellino devo dire che è confezionato molto bene dunque sono solo sui lati, quindi tre. Sono un po' imbranata. Io, ragazze, quindi non è proprio così difficile. È che sono notevolmente imbranata. L'unica cosa che dico è che probabilmente è per la decorazione, ma sono un po' difficili da aprire le caselle. Allora, questa 3. Tre vabbè ma la sto prendendo al contrario ok si apriva nell'altro verso cioè al contrario quindi una di qua e una di là 7 minuti e siamo alle 3 la vedo lunga devo accelerare un po' uh, il labello classico full size care. ok ci sta anzi full size 4 avanti che si apre di qua che carino allora questo è un extra però è un extra carino perché è la formina per fare i biscotti immagino io penso che sia per i biscotti a forma di stella di Natale Per un extra è carino, è sicuramente carino. 5. Mi aspettavo questo tipo di prodotti, però era carino da aprire, anche perché questa è la famosissima Nivea Soft confezione da 50 ml che è una crema che io trovo adatta quanta ne ho usata negli anni viso, corpo mm, per tutto, perché è molto molto leggera cioè, per il viso magari un'altra crema, però avete quella nel corpo e vi la tenete passata anche nel viso, ed è idratante ottima anche per scolature solari 6 questa non la conoscevo, lei c'è inf Infatti, dice nuova: è una baby Cream 5 in 1. Per il viso, ma che bella, normale ad out. Non mi aspettavo di dover farlo su Watch. Infatti, ho le maniche lunghe, ma, ma sono curiosa di farlo ma che bella, non me l'aspettavo ha ah, il profumo classico della Nivea proprio classico classico no, sinceramente non mi aspettavo un prodotto del genere che non conoscevo ed è stra curioso di averlo provato trovato, provato dopo quindi uniforma, non da colore ma uniforme 7, eccola una lima in vetro molto carina molto carina un extra carino 8 ero partita veloce ma si sì, perché sono tutti da questo lato è uno shampoo volumizzante perché è volumen pH bilanciato da 50 ml che non conoscevo ma la Livia fa anche shampoo? non lo conoscevo, giuro perché Peccato il calendario perché, comunque, tanti prodotti non li conoscevo quindi mi piace anche poterla provare. E poi 50 ml è una travel size di tutto rispetto, a mio avviso: cioè non è quelle campioncine, è proprio una travel size. E consideriamo che abbiamo parlato calendario a meno di 35 euro, ma siamo solo alla 9, quindi c'è ancora tempo. Vedremo alla fine. Questa è carina. No, questa è la crema nivea classica quella blu in latta da 30 ml ma che carina con la bandiera arcobaleno ma perché mi ostina ad aprirla che oltretutto sapevo già che era così trovarla è una certezza di dire ok è davvero il calendario della Nivea andiamo alla 10 allora Mai ho visto il calendario quindi posso dire una cosa le caselle sono comode perché sono tutte sullo stesso lato un po' divise però tutte sullo stesso lato poi di là ci sarà la parte dopo un po' mescolate ma almeno non si deve girare di continuo calendario cosa che apprezzo molto e qui abbiamo trovato mi è caduto un foglio latte corpo 48 ore mm da 75 ml perché le hanno è ecco, il profumo classico della Nivea la Nivea ha sempre quel profumo lì non si sbaglia mai 11 bella grande ecco, dove si apre? qui l'unica cosa le caselle sono un po' difficili da aprire, ma ci vedo devo... anche perché comunque sono belle, belle dopo vi faccio vedere meglio però no una spugna una blender della Nivea ma è anche morbida full size ma secondo me la Nivea in Italia fa, mh, troviamo poche cose oppure nei negozi ne trovo poche non me l'aspettavo ma scusate ma la Nivea allora fa anche make-up o comunque cura del oh, BB cream 12 veniamo queste poi vi dico le caselle all'interno care intensive fledge una crema 24 ore intensiva 50 ml anche questa mai vista e mai conosciuta sempre chiusa io di questi prodotti tantissimi non li conoscevo adesso vi faccio vedere che le caselle sono interamente questa è tutto cartone, quindi sono anche belle imballate. E adesso noi andiamo alla 13, da questo lato. Parte di là, per adesso, assolutamente soddisfatissima. Ma proprio proprio soddisfatissima. Anche questo ci piace, perché è il diodorante Original Care, antitraspirante, dice di essere nuovo... E visto così è un 50 ml e full size quindi abbiamo anche il full size mm, profumo molto delicato 14 eppure è tutto qui devo solo prenderci l'occhio eccola Blite. gel crema di Aluron 24 ore, tangente, non so cosa voglia dire, però già crema 24 ore, gel crema quindi è una crema più leggera, sempre per il viso immagino, visto che è un, è un 50 ml. Che non conoscevo neanche questo quindi ci va benissimo 15 ma questi prodotti esistono in Italia voi li avete visti magari se siete una città più grande della mia avete mai visto qualcosa vabbè che se mi piacciono come faccio a prenderli scusami 15 sono quelle che penso no, non è quello che penso una saponetta con cocco e mandorle da 90 grammi quindi è un full size ho appena finito la mia questo è subito cocco ma che bella anche questa confezione io le vedo in, in, in cartone bello, bello, bello, bello posso dirlo perché l'ho comprato 16 eccola qui mm. allora una retina eh, non so a cosa serve una retina così quindi io la penso che ci si può mettere dentro la blender quando andiamo a lavarla se poi avrà un uso diverso lo scoprirò a fine calendario c'è scritto? non c'è scritto assolutamente niente quindi una retina in dubbio lasciamola qui perché può avere un senso come no andiamo alla 17 nel caso non abbia senso è ottima se voi usate i panni in microfibra per struccarvi o per rimuovere le maschere dal viso da mettere in lavatrice dentro la retina non si rovina mai ne ho la passata perché ne faccio alcune quindi 17 intanto mani, eh, nutriente, collotto e olio di macadagna, letto, <ride> questa ed è un 75 ml, secondo me è un full size, secondo me è un full size, ma andiamo alla 18, sempre più già Nivea, grazie, grazie, grazie, grazie, perché... Mi hai già eh, ritirato su dal calendario precedente. Natural Balance Biorga Organ Oil Rigenerante. Prima di usare questi prodotti dovrò tradurli o cercarli su in internet per capire, però è una crema Natural Balance, è sempre da 50 ml, sì, che io non, non sapevo che esistesse, o forse eh, c'è in, in, in un tipo diverso, un colore diverso, una forma diversa, un nome diverso, no? non lo so. Se siete più esperti di me della Nivea, io ho scelto questo calendario perché non conoscevo i prodotti, quindi è bello anche da provare se siete più esperti di me fatemelo sapere e ditemi se ci sono intanto andiamo alla 19 che c'è qualcosa di piccino cos'è? allora sembra una cavolata ma io lo uso tantissimo questa è una spazzolina per unghie ok ok Sembra una cavolata, ma io le, le uso tantissimo per tutti gli scopi, tranne che per le unghie. Però le uso e le continuo a comprare, quindi ci sta. Un extra carino. E oltretutto non, non lo sapevano, ma per me molto apprezzato. 20. Cream Soft, questa la conosco. Ah, oh no, aspettate, non è che per caso conoscevo questa. Conoscevo questa in vasetto. C'è anche in. Eh, Douche Soin. Secondo me, questo è da doccia. È un gel doccia. Può essere da 50 ml. Dovrò tradurre tutto, ma se è un gel doccia o una crema doccia, non la conoscevo. Questa sì, la crema classica sì, questo no. 21! Sono contenta con poco, penso che sia il calendario più economico che ho aperto ultimamente ed è quello che mi sta soddisfacendo di più. size, ma super travel, eh, super size, volevo dire un super travel ed è struccante make up anche per pelle sensibile da 125 ml, secondo me è un full size, perché l'acqua micellare è un 100, secondo me 125 è il full size. questa è struccante proprio per il trucco 22 ma un extra carino, nella bustina, due cranci, trasparenti, c'è a chi piacciono e a chi no, per me sono comodi, validi, soprattutto quando ho appena lavati i capelli, perché non segnano, ne ho qualcuno anche lì che utilizzo, ed è... perché non scivolano neanche sui capelli, a me piacciono e sono sempre super super apprezzati, magari non il... Nelle... 22 ma comunque apprezzato 23 anzi sì anche il 22 perché il 22 abbiamo i capelli comunque sporchi perché dovremo fare lo shampoo il 23 per poi fare essere a posto il 24 e 25 ha un senso o sono solo pazza io 23 la bella u uh, peli scrub balsamo mai visto con cocco e fico mai visto mai contentissima ultima casella la 24 non mi deludere nivea non mi deludere il 24 non mi ha deluso per niente È una Body Soufflé, che conosco le creme della Body Soufflé, sono belle morbide, Cocosnus, con cocco e manoi, olio in crema. È una crema soft, molto morbida, che assorbe molto velocemente, full size da 200 ml. Ho qualcosa addosso che fa ricordare... No, ok, perché devo fare eh, e de parlarvi del prodotto delle, del calendario senza senza farvi spoiler. Quindi pronti? Se siete arrivati qua dall'inizio video perché non volete spoiler, vi posso dire che è un calendario da 24.99 che mi è piaciuto tanto, ma davvero tanto, cioè non mi ha deluso una sola casella. Tanti prodotti, allora, intanto è interamente scritto in tedesco. Alcuni prodotti li conoscevo, tantissimi no, non sapevo neanche che esistessero. Ehm, tradurrò un attimo per sapere l'uso principale che può farsi, ma credo di avere comunque capito. Ovviamente tutto Nivea, quindi vi deve piacere mh, la, la, non in tanti prodotti perché tanti non li conosco, ma le. Il marchio, vi deve piacere o volete scoprire il marchio. C'è un qualche extra, ma gli extra secondo me sono pensati bene. La maggior parte credo che siano pensati bene. Uno mi lascia un po' perplessa. Devo guardare se manca un pezzo o se davvero è così. Che io ci ho trovato uno, un, un, un senso, però mi lasciate un po' perplessa. Per il resto sono... Wow, li sto guardando, cioè, wow, Se, per, senza essere chissà che cosa, ma adatti a tutti, pensato bene, ehm, tanti full size o comunque travel size, ma travel size di, di cioè, travel proprio tra, di rispetto, non il campioncino, proprio un, un buon prodotto, ma tanti secondo me sono full size tanti sono full size ed è controllando, contandoli, sì quindi vale, vale oppure delle travel size di davvero spessore ci sono dei prodotti che non pensavo neanche che esistessero quindi felicissima pochi extra vi ho detto e io credo che anche come regalo cioè per voi sicuramente io lo straconsiglio ma anche da regalare in questo caso non ci si sbaglia perché se voi sapete che questa persona può scegliere i prodotti Nivea, cioè li può utilizzare, cioè o utilizza i prodotti da, da negozio, supermercato, con queste andate sul sicuro perché c'è di tutto senza essere particolari o davvero di tutto. Quindi andate sul sicuro a un prezzo a mio avviso super super e quindi fatemi sapere se vi è piaciuto questo calendario se vi è incuriosito se pensate di prenderlo io non so se su Amazon eh, arriverà io l'ho preso su Zalando in questo caso è scritto tutto in tedesco ma il prezzo ci sta la spedizione è gratuita e... non lo so, non avevo mai acquistato su Zalando è la prima volta oltre tutto e mi sono trovata bene, anche veloce e basta fatemi sapere le vostre impressioni e io vi do appuntamento al prossimo video ciao siete ancora lì? Ci siete ancora? No, perché io avrei letto gli spoiler dietro. Pochette à savon, quindi è la confezione per il sapone. Ora ha un senso, anche se comunque come per lavare il pan in microfibra è perfetto. Dietro c'è lo spoiler, ma non spoileratevelo subito, l'esempio che fate qua e me, cercate di capire dopo e... Ehm